Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi siamo qui all'altopiano di Altus in questo nuovo video vi spiego come entrare nella torre divina di Altus la torre divina che si trova a ovest innanzitutto dobbiamo prima raggiungere la villa vulcano ragazzi io velocizzerò il video perché è una strada lunghissima perché prima dobbiamo entrare nella villa vulcano e raggiungere il serpente da ammazzare e permettendoci così di entrare in quella torre di Divina. Quindi buona visione, ci becchiamo direttamente lì alla Villa Vulcano. Una volta arrivati alla Villa Vulcano, ragazzi, proseguite da questa parte sui tetti: perché dobbiamo un attimo andare nella sala e uccidere un sacriderma, quindi una volta ucciso dobbiamo proseguire sempre per quella strada sulle montagne che poi vi mostrerò per raggiungere così un portale dove poi ci porterà la tana del serpente. per quelli che già sanno questa strada e sono già arrivati alla Torre Divina, saltate il video già avanti, invece per quelli che non sanno proprio questa strada, che non sanno proprio come arrivare a quella Torre Divina, vi consiglio di guardare questa parte qua, ok? Ed eccoci arrivati, questa è la torre divina di Alto Sovest. e adesso metto apri, clicco apri ed eccola qua, io posso entrare. Perché ho sconfitto quel serpente, mi ha dato così la chiave per accedere a questa torre divina e adesso vado a prendere la runa maggiore. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida su Welder Ring, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella e di lasciare un like per i prossimi video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!